Rubene Francesca dopo Temptation Island. La frecciata di Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli contro Rubene Francesca di Temptation Island. È trascorso soltanto qualche giorno dalla fine del programma più seguito di tutta l'estate 2017. Stiamo parlando di Temptation Island, l'isola delle tentazioni. La trasmissione, ideata da Maria De Filippi ad in onda su Canale 5 in prima serata, ha trasformato coppie formate da persone comuni in veri e propri personaggi televisivi di successo. Come nel caso di Ruben e Francesca, che il web ha soprannominata Pollo e Polla. I due sono stati la coppia più chiacchierata dell'intero programma, perfino la giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli ha detto la sua a riguardo. Ruben e Francesca, dopo la fine di Temptation Island, sono spesso ospiti di serate in discoteca, dove vengono profumatamente pagati per apparire all'interno dei locali. Mo che gli serve per fare cassa, Anvedi la polla come se la braccia scrive Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Facebook, riferendosi alla foto promozionale usata per sponsorizzare la serata della coppia in discoteca. Temptation Island, Ruben e Francesca attaccati da Selvaggia Lucarelli. La coppia più chiacchierata del momento, Ruben e Francesca rispondono alle polemiche dopo Temptation in Island. I due sono stati pesantemente criticati dal popolo del web, in particolar modo la dama della coppia. Gli utenti dei social network la definiscono una poco di buono. Mentre giudicano lui un ragazzo poco sveglio, per dirla alla buona. Perfino Selvaggia Lucarelli, la famosa giornalista e opinionista tv, ha detto la sua sulla coppia protagonista di questa edizione di Temptation Island. Ruben e Francesca non sono passati inosservati da Selvaggia Lucarelli che ironicamente commenta l'improvvisa e inaspettata riconciliazione dei due. Dopo il confronto finale, avvenuto sull'isola delle tentazioni, nessuno si sarebbe mai aspettato un loro ritorno insieme come coppia, ma evidentemente l'amore vince su tutto. Anche se molti erano convinti di vedere lui, da single, sul trono di Maria De Filippi.